Ciao, sono il Corriere Ciao, io sono l'assistente virtuale Posso aiutarti? Sì, devo scaricare Sono tutti in pausa Non c'è nessun problema Digita il tuo codice e ti apro